Bentornati, bentornati amici radioascoltatori, siete connessi su Radio Regione, come sempre con la vostra web radio preferita e con la vostra Giulia Capobianco, la vostra conduttrice in voce che vi accompagna tutti i giorni in tutta Italia a conoscere i nostri ospiti, ma soprattutto questa voce vi accoglie nel salotto radiofonico di Radio Regione Talk Show finalmente e voi sapete che in questa tavola rotonda andiamo, andiamo ogni giorno ad approfondire tematiche particolarmente interessanti e importanti per la nostra attualità e non solo. Intanto volevo introdurre la nostra tematica la tematica protagonista in disposta del nostro talk. Consapevolezza naturale. Come vedete è molto curiosa, molto interessante e soprattutto la analizzeremo a 360 gradi con nutrizioni Maestri di yoga, esperti in benessere olistico, psicologi, veramente abbiamo tantissimo. E intanto volevo dare loro il benvenuto perché sono tutti qui con me in collegamento nella nostra tavola rotonda radiofonica. Benvenuti a tutti! Ciao a tutti! Grazie. Salve a tutti, ciao a tutti! Wow. Wow. Che piacere, che piacere avervi qui, sono onorata, quindi vi ringrazio innanzitutto di aver accettato il nostro invito. E a proposito di equilibrio, ovviamente non possiamo non presentare la nostra Elisa Barindelli, esperta in benessere olistico. Benvenuta! Ciao a tutti, felice di essere qui. Mi chiamo Elisa Barindelli. Mi occupo di questo campo vastissimo che è il benessere, legato strettamente al campo dell'energia, l'assioma di base, tanta energia conduce a tanto benessere non possiamo che adesso non chiamare la nostra Elisa Barindelli, che è esperta in benessere olistico. Elisa, io eh, con lei vorrei parlare proprio di questa salute psicofisica, eh, parlando anche del ricordo geometrico. L'ambito olistico è un ambito veramente molto vasto, per, per sua stessa definizione eh, comprende tutto. Tutto. <ride> definizione. In realtà però è molto importante non perdersi nell'esplorazione di questo ambito, perché se ci focalizziamo sul mh, vedere le singole tesserine no? del puzzle, quindi eh, che cosa fa o non fa qualcosa, come funziona o non funziona, una meditazione, un metodo piuttosto che un altro, si rischia eh, di perdere la visione d'insieme, cioè è anche necessario ad un certo momento fare un passo indietro da tutte le singole tecniche, chiaramente ognuno individua la sua e trova il proprio percorso, ma va tenuto presente anche un punto d'osservazione un pochino più distaccato dal dettaglio e dalla tecnica che passa invece da una delle domande fondamentali. Un'altra domanda interessantissima che muove la ricerca in ambito olistico è il ricordo, la consapevolezza del perché si esiste prima o poi eh. tutti nella vita ci domandiamo ma io quindi al mondo che ci sto a fare? E, e pare, ora ci si può anche ridere perché è una domanda che uno dice che ci stai a fare vivi però è una domanda profonda che muove Certo, e, anche e, il proprio scopo, no? Il proprio, proprio bisogno da raggiungere Sia il proprio scopo come io chi sono ma anche il proprio scopo come ad esempio come posso essere utile alle persone che ho vicino a me che lavoro che posso scegliere di fare nella vita, come posso impostare la mia esistenza. Quindi la ricerca in ambito olistico deve essere sempre molto legata anche al benessere fisico, al benessere psicologico, ma soprattutto alla propria motivazione profonda, profondissima del perché porto avanti una ricerca in ambito olistico. Io credo che ogni periodo storico abbia come le proprie sfide. No, le, i propri punti caldi a seconda di quello che la vita ci propone, le domande che ci poniamo hanno una forma piuttosto che un'altra, un contesto piuttosto che un altro.